mio nuovo video uh, questo video sarà con uh, Fref Minisha e Fref Romolo uh, volevo dare alcune anticipazioni sul video uh, cioè che uh, purtroppo ci sono stati alcuni problemi durante il montaggio quindi se sentite male un po' uh, una piccola parte dell'audio state tranquilli eh, perché ehm, è, è un piccolo problema tecnico che accade ogni volta ormai con questo nuovo programma che sto utilizzando. E dai prossimi video cercherò di migliorare tutto quanto. Allora, intanto, qua come potete vedere mi ha invitato Fred Fumisha e iniziamo qui a parlare un po' della season 3, della nuova season 3. Perché, eh, come già si sa, Miascolo diventerà un robot e eh, io eh, sinceramente eh, preferisco eh, miascolo normale eh, e ci sono molto affezionato eh, quindi quando ho visto il miascolo robot che ci sarà nella season eh, 3, nella season 3 eh, sono rimasto un po' triste perché mi aspettavo che fosse comunque un miascolo ricostruito alla perfezione piuttosto che essere un vero e proprio robot comunque ehm Intanto, eh, quindi, eh, qua ora, io e miei amici, abbiamo discusso un pochino di, di questa bella nuova season che deve arrivare qui, come potete vedere, eh, oh, pre, oh, sono riuscita ad acquisire la copertura Sigilombre e, e devo dire che in questo, in questo video eh, succederà di tutto. Intanto, io vi vorrei dire solo eh, una cosa. Allora, molti di voi mi chiedono perché faccio i video così lunghi cioè che durano 20 minuti, 50 minuti, anche 2 ore Allora, io vi spiego uh, Io non sono uno che, tipo, odia gli errori uh, Quindi io tengo tutta la clip intera perché uh, voglio mostrare alle persone tutto quello che succede compresi, compresi gli errori, le liti, tutto quanto e uh, soprattutto le storie allora, eh, intanto qua, eh, come, come potete vedere, siamo in attesa di contendenti eh, Allora, la mia voce, eh, ora che sto registrando in questo momento, non sarà per tutta la partita Ma sarà solo per questo inizio, perché ehm, questo video sarà intero con l'audio reale eh, Vi dico che non si sentirà eh, non si sentirà molto l'audio dei miei compagni ehm, ad un certo punto perché eh, ci sono stati alcuni piccoli problemi di connessione e eh, io vorrei solo dire eh, vorrei solo ringraziare prima che si inizia prima che iniziamo questo filmato ehm, vorrei ringraziare frerf minisha vorrei ringraziare molto Fr frerf minisha e frerf romolo allora io vi vorrei siete che devo dire? Andiamo! Allora ragazzi, allora ragazzi, allora ragazzi, allora ragazzi, vi spiego cosa è successo nella scorsa partita fatta insieme a Fabio Light. Allora, praticamente è successo che intanto a me eh, mi si buggava tutto. Quindi non Non potevo saltare. Infatti c'è, cioè, non potevo... Non sono, potuto, non sono potuto scendere dal bus Quando volevo Infatti sono dovuto scendere Obbligatoriamente alla fine E non potevo Non potevo eh, registrare Ma nonostante questo Questo non mi ha fermato E ho fatto tipo 5 kill e Davide e Fabio Light E due un uh, fucile d'assalto! che bello. Davide, Davide, ti faccio una pistola un po' un po', sì. Cioè. Eh. Fucile d'assalto leggendario. Che bello. Non hai trovato questo, Te lo pingo? Vuoi che te lo pingo? Io sto andando sto annando la mio muscolo, quello lì. No, primo morto. Ma c'è un No, ma che cosa ha fatto? No, non dove è. Ma che? È ma che? No, mi se Babbo. Ma che? What the? No, va bene, ok, uh... Davide e i miei amici ti verranno a salvare. Forza, forza, amici miei, venite a killare! Aiutatemi! Forza, che siamo in, siamo in... quattro! No! Paolo è morto! E Ma... No, si sono disintegrati! Perché c'è nessuno da killare? Perché gli ho chiuso di Complimenti per aver ucciso mio ascolo. Uh, raga, raga, raga, la prendo la granata, sì, perché l'ho presa. E... Boom! Ha! No, no, no. È... Ah, Ormai è... ah, Oh, caccia rara, caccia rara. Me l'ho figato, sono io. Che bello! Pistolina viola, pistolino viola perché? ma è bella la pistolina viola. Questa è per te Questa è per te Ce l'ho già Alla prossima puntata di Davide Me l'ho siglato Eh, Uh uh Da da da da da Dai ragazzi Allora ragazzi Tanto ehm... Non ci sono Infatti, così vari cambiamenti a parte eh, Mida, che tramite il suo caro vecchio dispositivo. Eh, diciamo distrugge tutto. e eh, Sì. Eh, praticamente. Eh, eh, cosa dovevo dire? Me lo sono scordato. Bene. In che senso? È e io ce l'ho il leggendario eh, no, no, intanto ragazzi quindi due ecco lama. due casse, buone due caste leggendarie e un uccidone alcol 2 allora ragazzi quindi ehm, a parte tutto questo ehm, Grazie. 75 di ferro mi serve. Ok, se, se te la posso dare 40 però. Lo... Ma te ne ho dati 114 114 114. mi me ne date. Non credo la vostra lavare. A cappa epico. Aspettate, raga, mi donate un po' di materiali. Di cosa? Eh, mi devo. Eh, mi serve. Mi serve 150 di ferro? Sì, sì, sì, benissimo. E 110 di E pochi. 110 di mattone. beh raga non mi lamento avete colpi pompa? ne ho pochissimi ne ho 20 Eh, io ne ho 20 io ne ho pochissimi 7 ne ho ieri yes. non ne ho 146 ora? Sì. Io dico, no. allora ne ho più piaciuto e eh, di voi ci ho 680 oh ma l'idea me ne dai anche a me te per favore pochi ma io ne ho 140 allora, te ne do un po' io a te perché veramente me ne ho dato un po' tanto. Allora, te ne posso dare una mano ok perfetto grazie no. senza ben ritrovati proprio ben ritrovati ben ritrovati tippa tippa ah ok ok No, raga, lancia... Lancia razzi mio! Eli, eli, eli, eli, eli! Eli verso la ilrop! Oh. È caduto, è caduto, si è fatto un colpo! Pip, papà, pa, pa, roba! Bella, Broski! Vieni da tua mamma! Io ho fatto un salto in testa! Già preso! L'ho già preso prima! L'ho preso prima! Raga oh, ma quanto? Non tocco con la cappa, madonna! Non è che le due date gliela devi dare però! Ehh, ti lascio! Ti lascio la mitragliatrice di Brutus! Ha eh, 999 colpi! Vero! Dagle la Davide, dagli la Davide! Chi la vuole? Ok, raga! Oh, ottime armi! No! No, io ho leggendario! Io ho già la leggendario! Sì, ce l'ho già! Leggendario! già! Io ma fa 3 di danno in più e basta. Sì, ma spero che velocemente! Ma che fa leggendario è più preciso, non so se lo sai! Vado Raga, chi è? Ma, qua qua, qua qua! Ok, l'ho preso uno! Però mi ha fatto scusa! Aiutatemi, aiutatemi, aiutatemi, aiutatemi! Ho poca vita, ho poca vita, ho poca vita! Uh -oh! Mi hanno ghilato, raga! Mi hanno ghilato! Dai, pensate a questa vittoria e basta, fregatevi! Fregatevi di rianimarmi e vincete questa partita! No! Davide! Usa lo scarro! Prova con lo scarro! Prova con lo scarro. No, no No, come, come, hanno, come No, No Vabbè raga, io vado un attimo all'armadietto E mi faccio un piccolo cambiamento Ma perché? Che devi fare? No, io ho detto sto tornando all'armadietto Due secondi Ok, posso, ho messo pronto Ma infatti non ho capito come ha fatto a killarmi. Cioè io ho fatto un botto di tu, danno. Tu, io, tu quello che ti ha ucciso a te aveva l'assalto di Sky. Ah, ecco, come ha fatto. Quello che ha ucciso a me aveva l'assalto silenziato. Ed è questo qua che sto osservando io. Quello che con la banana... la banana. Ah no, a me l'ha ucciso questa qua con il cappello... Parlare. Io ho la chiave dello yacht! Quindi io vado. Ma poi lui la prende! Bravo, io vado direttamente allo yacht! ho e la chiave! Complimenti! Allora io mi prendo la mina di prossimità! Io sto andando a cercare l'idroglicerino! Cioè dietro. La. Mi sono Vabbè, io appena sono atterrato, cioè sono entrato nella casa, mi sono trovato a mio miascolo davanti, c'è cioè una fortuna. Mio miascolo è no, mi mio miascolo. Io lo chiamo mio miascolo. abitati No! <susurra> oh, ne ho ucciso uno. Che bello! Che bello, che bello, che bello. Che poi problemi con il, vengo da te e ti porto via no, o no? no? no perché tanto ce l'ho, c'è ce, ce un... c'è ce ce ce io. c'è un... c'è ok ok vanno a trovare sì, vai. e salutamela a nitroglicerina vai vai vai, vai, vai, vai, vai, vai Tì, Ok, ok, raga, sto prendendo Leli. Chi vuole essere passato a prendere me lo dica, Giuliano? No, ma no, io lo sto cercando ancora. Non lo trovo, dove è. Vabbè, allora, raga, io sto andando qua, vediamo cosa trovo. no no Vabbè raga intanto io ho trovato un botto di cose Abbiamo tre sciopano. Uh! -huh. Abbiamo tre sciopano. Sì Non lo trovo il mio L'hanno preso, ti vengo a prendere Fermati, fermati! No, no, no! salto che bello ok ragazzi ce l'ho fatta si ce, ce l'ho fatta vai io ho uno scar ragazzi ragazzi io ho uno scar leggendario e poi ho anche la k di miascolo Rara, allora, no, ragazzi, dobbiamo no no no no tutti con l'aereo rai, vai dai dai dai bella no no no tutti divisi che è tutti con lo stesso no no no il mio il mio costa roba si sta rompendo Salve il male costa roba vieni raga ma, so... raga, ma sono l'unico che ha l'aereo colorato nel mio nel mio nel mio c'ho la forza ho chiesto trappi più dentro dov'è che sto no raga che è partita uh, aspettatemi vi seguo dietro Tu sei pazzo. Dove? dove andiamo? Eh andiamo! Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo! Let's go, let's go, let's go. Andiamo. Sì, aspettiamo. Siamo qua. IMO Dritta in faccia! Io non li vedo! Ragazzi, ma avete colpi pampa? Io non ne ho! Eccolo! Sta... Uh. A terra! E eh, vai Butta! Ragazzi, mi ha è... tolto tutto lo shield! No! No! No! No! no! Il mio elicottero! Giuliano se ce la fai? No. No! Ma come, raga? No, no, no, no, no, no. no, no, no. Raga, io me ne vado, tipo, cioè, no. Ah, io me ne vado, ciao. No, dai, Davide, ci provo no, è impossibile. dai, no. ci arrivo, ci arrivo. Pensavo fosse un morto, invece, ci arrivo, ci arrivo. No, non ci arrivo, ma io ci provo. No, no, non so. no. Va bene, niente. Mi dispiace Davide. Ok, no, no, no, no, non è vero, non sono morto. Non dite niente, non dite niente, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. C'ho pure un Medikit, c'ho pure un Medikit, adesso vi rimando a voi. Io avevo il Medikit, avevo tutte le cure di questo mondo, ma era un tizio, mi ha shottato Bello. Ma ti ha one shottato o solo shottato? questa partita devi rimanere perché almeno se arriviamo in un buon posto te lo dà comunque anche a te i XP Ma a me non servono più i XP Giusto quindi resti, resti per piacere di vederci Io Ok, no, tre, no, ho fatto anche la missione però adesso lo sbaglio nel cavo perché ce l'ho fatta Dai io ce l'avevo fatta Giuliano Giuliano Giuliano Giuliano ho una domanda per te, ho una domanda per te. Sì. Posso, posso venire e prendermi qualcosa dal cavò? No. Perché? Vabbè, stoicci tu. Chi guardi? A me. Nell'airdrop ci dovrebbe essere un'arma, E eh, non mi ricordo cosa, è qualcosa. Comunque, ok. Ho visto il cioccolato, io posso andare. Gabriele, eh, io sto arrivando. Si, sì, perché da te non c'è mai gente. Ok, sto arrivando. Ok, se vieni da me, vogliamo insieme poi. No! Sì, ho killato mia e sono venuto qua. No, vero. No! Ma tu hai? Ma chi è che mi sta guardando? Ah, no, ecco. No, no, no, no, no, no. no. Eh, qua è la ragazzi io vorrei andare all'agenzia. Non so cosa succederà. Io vado qua, ragazzi, non ci sono No. Ok, ne ho tramartito uno Ok No, c'è anche il suo amichetto Ah no A terra scagnazzombra. Good. Ok, io non ho, non ho fatto manco una kill. Quindi sono triste. Io sto dando il troppo. Ok. Uh, dove c'è l'airdrop, dove c'è l'airdrop, air airdrop, airdrop. Però dai, non... aspettami prima di aprirlo, perché sennò tutto ti prendi. Grazie mille. Ho fatto cugino? Oh. oppure 3 contro 3 contro 2 contro 2 contro 2 contro 2 contro 2 contro 2 contro 2 contro 2 <coughs> può darsi la peccasso viene a prendere ok allora ho oh, delle buone armi e poi eh, una mitraglietta molto un di micro e lanciarazzi. allora io ho un vampa eh... uh, io ho un vampa eh... ho un vampa epico un fucile eh... un fucile tattico eh... un fucile pesante tattico verde Che vor... ne vorrei uno blu eh, poi eh... aspetta me lo vado a migliorare Ma dai, ma io, io così nella sfida 1 uno... Oh, c'è uno, c'è uno Dove? Ah oh, no, niente, niente, mi parevo Allora, eh, qua sotto c'è No, Capri, no, no Dai, lasciamelo Oh, qua c'è un altro Adesso, per favore, mi dai non piccicchino ah, Vieni, vieni, vieni, vieni Vieni, via, via, via, via, via, via, via Fatelo! Ce l'ho già. Mi serve dello shield. Uh, che belle queste armi! Siamo da soli, sembra. Qua. Ok, ho fatto la trasmissione a livello 147. Vai, vieni. Qua ci sono le mele, fattele. meglio di quanto pensavo allora no no no no no ci sentono oh oh oh da dove ma da dove? Ok. Oh. Ma non ci arrivi. Non ci arrivi. Fatelo, fatelo, fatelo, fatelo. Ma c'è ancora Davide. Sì. Io provo a un, in, un tentativo inutile di proteggerti. Siamo 3 contro 2 è un problema. Oppure, eh, lo so. Potrebbe essere un problema. Però, so. Allora, all'airdrop non c'è nessuno. Però, noi non ci abbiamo. Sì, sarebbe una pari l'airdrop. Ad essere abbastanza pericoloso bene Buonissimo eh sì, ma questi lo rimettono dentro lo rimettono dentro questa qui è un prossima potrebbe essere anche 2 contro 1 contro 1 questa qui la prega che è, oh, ecco ecco è la prossima la 10 oh eccoli Eccoli! dove? la la pingali Le ho la ok io ne ho visto uno io ne ho visto uno Vai! La terra, la terra. Vai! Qua, qua, qua! No! No, vabbè! No! No, vabbè! mi pareva che eri, che eri morto tu! Mamma mia, che spavento! Dov'è? A me, che ho fatto Anche a me! Ciao, ciao, ciao, ciao! Vai vai vai vai vai vai vai Bella bella bella raga! Raga bella, bellissima vi adoro, vi adoro. Bella! Bella bella bella bella bella. bella! bella. Ok. Io vedo, io vedo se tipo Francesco gioca. Davi, tu puoi Davi! Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Eh, un ringraziamento speciale anche a Tommaso La Rosa che eh, ha creato la mia intro di inizio e di fine, devo dire. E eh, niente ragazzi, ci eh, vediamo nel prossimo video. Iscrivetevi, mettete like, cliccate sulla campanellina per avere sempre notizie sui miei nuovi video. E eh, già vi do eh, un'anticipazione. E proverò eh, il giorno dell'evento Tuesday a fare la diretta eh, sarò ripresa perché non ci ho mai provato ma vediamo se ci riesco e vi do anche un piccolo altro spoiler il primo giorno della season 3 ci sarà una sfida del mio team contro un altro team ragazzi mi raccomando Vedete questo video e vedete anche tutti i prossimi video. Mi raccomando. Ciao ragazzi.